Eh, sono contenta di poter eh, insomma fare preparare un nuovo video perché è un po' di tempo che, non, effettivamente, non eh, gli affezionati diciamo così del canale non, non mi vedono eh, qui, però, insomma, eh, oggi ci siamo e, e proseguiamo. Proseguiamo il nostro cammino, eh, proseguiamo, eh, diciamo, sul, su quello che avevamo cominciato quindi sui profeti scrittori e in particolare sulla figura di Ezechiele. Eh, io vi eh, ricordo o perlomeno vi invito, come faccio sempre in tutti i miei video, ad andare a visionare quelli precedenti. Eh, io curo due rubriche, sia in italiano che in inglese. Potete trovare quindi la rubrica in italiano. Se andate nella playlist, eh, quindi nel, in alto, eh, cliccate su playlist, trovate tutte le playlist del nostro canale di Teologia 1, Uh, i miei, le mie playlist uh, hanno il numero 9 e ci sono sia in italiano che in inglese quindi, se entrate in quelle playlist, trovate tutti i video uh, caricati per uh, le rubriche, insomma, le diverse rubriche che trattiamo. E quindi vi consiglio di andare a riascoltare, a rivedere oppure a vedere, se non, non abbia già fatto, i video precedenti uh, che, perlomeno sulla figura di Ezechiele. Um, oggi proseguiamo, proseguiamo e uh, ci focalizziamo su uh, alcuni aspetti che sono davvero importanti da comprendere uh, per adesso, ma anche per quello che uh, in qualche modo vedremo successivamente sulla storia di Israele. Perché? Allora, siamo mm, con Ezechiele durante l'esilio babilonese. Questo è un momento storico particolare per il popolo di Israele. E perché? È il momento eh, in cui è venuto a mancare, per la prima volta, perché noi sappiamo che succederà ancora, però in questo momento, questo è il grande eh, diciamo dramma, la grande tragedia eh, che si trovano eh, ad affrontare. Eh, Verrà a mancare non soltanto il regno, ma anche il Tempio. Con Ezechiele la cosa avverrà nel corso del libro, perché di fatto sappiamo che eh, si parlerà dell'assedio di Gerusalemme, profetizzato da Ezechiele, e poi della distruzione del Tempio. E questo soprattutto si vedrà nel capitolo 24. Ma siamo in un momento eh, delicato per il popolo di Israele, in questo caso per il popolo di Giuda, perché essendo venuto a mancare il fulcro il fulcro che è appunto diciamo la città santa, il tempio il popolo dovrà trovare un nuovo fulcro mh? attorno al quale ruotare ed è di fatti possiamo dire durante l'esilio babilonese e poi anche successivamente ma sicuramente durante l'esilio babilonese che noi ritroviamo che cosa? I prodromi Mm? quindi le premesse, possiamo dire così, di, quella, eh, di quelle nuove fondamenta, nuove, mm, rinnovate potremmo dire, le basi di una nuova espressione religiosa, cioè l'ebraismo biblico pre-esilio mm, lascia spazio ad una nuova forma, il giudaismo. Quindi è qui che noi ritroviamo i prodromi, lo ripeto, quindi non è che sia tutto adesso, no? Da qui in avanti si cominceranno a gettare le basi per quello che poi diverrà il giudaismo intertestamentario, tra i due testamenti, e poi successivamente ovviamente ci sarà uno sviluppo ulteriore, durante insomma con l'inizio dell'era volgare, o possiamo dire dell'epoca cristiana, la distruzione del tempio del 70 quello che poi sarà successivamente molto successivamente il giudaismo rabbinico ma è già qui che noi troviamo i prodromi di quello che poi venne chiamato giudaismo e quindi di fatto già in questo momento storico durante l'esilio babilonese si cominciano a gettare queste basi a gettare le basi di quello di quella forma religiosa che permetterà all'identità ebraica di non scomparire. Mm? Di non perdersi in qualche modo tra appunto le varie popolazioni con le quali viene, eh, il popolo viene a contatto e quant'altro, e tutte le altre cose che succederanno successivamente e che diremo. Ebbene, tutto questo che cosa ci vuole dire? Cioè, perché vi sto dicendo queste cose? Potreste chiedervi cosa c'entra con Ezechiele? c'entra c'entra perché perché è in ezechiele che noi possiamo vedere mm, un primo tentativo di tradurre tutte queste cose in pratica Perlomeno di tradurre quello che già in, in precedenza qualcun altro aveva detto mm, in una struttura mm, o perlomeno lo ripetiamo, nei prodromi di una struttura che poi sarà la base per l'avvio del giudaismo, così come sarà conosciuto. In precedenza altri profeti avevano già trattato alcune cose che Ezechiele di fatto nel, nel libro tratta, in particolare Isaia e Geremia. E tra l'altro c'è qualche studioso che, ehm, e questo è interessante da considerare, c'è qualche studioso che mh, si riferisce ad Ezechiele chiamandolo o perlomeno parlando di lui come il primo dogmatico mh, del comunemente chiamato Antico Testamento, meglio chiamato Primo Testamento. Mh. Un teorico, un uh, teologo, potremmo parlare in maniera un po' azzardata di teologo. Sni. Ad ogni modo, Ezechiele come altri prima di lui e in generale come i profeti eh, di questo periodo soprattutto, ma sappiamo che i profeti, eh, tutti i profeti dell'antico Israele hanno comunque questo punto eh, importante nelle loro, nei loro messaggi, anche Ezechiele comincia da una cosa, il giudizio. Attenzione però, il giudizio non è mai fino a se stesso. È importante, e questa è una delle grandi differenze tra quella che si definisce profe profezia e quella che si definisce apocalittica. E attenzione che il nostro prof Binni ha curato tutta una serie di video su questa roba, hm? quindi vi mando, vi mando ai suoi video. Ma la grande differenza tra apocalittica, quella che, che è definita apocalittica, l'Apocalisse la conosciamo tutti, no? È sicuramente eh, il libro più eh, focalizzato su questo, non a caso si chiama Apocalisse. Hm? E la profezia? Quindi la differenza tra queste due forme, hm? che sono poi anche generi letterari, però lasciamo stare, è una principalmente, poi ce ne sono altre, ovvero che laddove l'Apocalittica si presenta al popolo come un dato di fatto mh? come un giudizio diciamo così nei confronti del quale non abbiamo più tempo dobbiamo soltanto prepararci per l'imminenza della fine mh? questo fa l'apocalittica la profezia invece parte sempre dal giudizio ma ti dice c'è ancora tempo L'obiettivo per cui io profeta e ti parlo di giudizio è perché voglio portarti ad un percorso di conversione, di ravvedimento, di teshuva in ebraico. Perché? Perché lo scopo finale è ricondurti a Dio. C'è ancora modo di ricondurti a Dio. Se però non partiamo dal giudizio, quindi se non partiamo, e questo Ezechiele fa, nel riconsiderare criticamente potremmo dire tutto quello che è stato fatto tutto quello che non è andato tutto quello che non ha funzionato e quindi il peccato del popolo e quindi l'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del Signore eccetera eccetera eccetera senza questo passaggio preliminare senza questo passaggio necessario è impossibile che il popolo riconosca di aver bisogno del Signore e quindi si ravveda quindi lo vediamo anche eh, questo si, si rispecchia ovviamente anche nel nostro modo da cristiani da credenti in Gesù eh, di, ehm, diciamo nel nostro modo eh, di, di parlare dell'Ewangelion quindi della buona novella non si può parlare di buona novella se prima non si dice qual è la cattiva perché altrimenti la buona novella, mh, insomma, perde di vigore. E allora i profeti hanno questo compito, quindi Ezechiele parte dal giudizio. Parte dal giudizio in maniera molto dettagliata, mh? e se leggete il libro di Ezechiele vedete quanti giudizi vengono dati, sia alla casa di Israele, diciamo in toto, ma in quel momento le dieci tribù di Israele non esistono più nel panorama biblico, ok? Comunque, a livello generale, sia verso il popolo di Israele che verso le altre nazioni, ok? E il giudizio verso il popolo di Israele qual è? Imminente rovina, imminente distruzione della Città Santa e del Tempio. Che è, sappiamo, l'abbiamo detto anche nei, nei video precedenti, per questo che appunto vi, vi, vi rimando a quei video là, che è il, il punto centrale del messaggio di Ezechiele, la distruzione del Tempio. Ezechiele eh, per questo suo messaggio sarà, attenzione che quando eh, diciamo, il libro di Ezechiele si apre, ancora la città santa non è stata distrutta, c'è già stata una prima deportazione, l'abbiamo detto anche nei video precedenti, ma ancora la città non è stata distrutta e neanche il Tempio ovviamente. Ezechiele viene schernito, viene disprezzato, Dio gli interviene con la sua mano ed è per questo che spesso troviamo questa espressione molto ricorrente in Ezechiele, la mano di Dio fu su di me. Dio interviene e lo fa rimanere muto, quindi non può parlare, questo lo vediamo all'inizio del capitolo 3, già, non può parlare fino a quando l'assedio, la distruzione sia di Gerusalemme che del Tempio non avviene. Arriviamo, quindi facciamo un salto, un balzo al capitolo 24 e nel capitolo 24 soprattutto nel verso 27 noi troviamo che Ezechiele si scioglie la lingua, quindi Ezechiele può di nuovo parlare e il Signore gli dice che così lui sarebbe stato un simbolo, quindi così Ezechiele sarebbe diventato simbolo perché, ci dice il versetto 27, essi popolo mio popolo conosceranno che io sono il signore quindi vedete come il giudizio e l'annuncio del giudizio ha uno scopo far conoscere il signore cioè fare in modo che questo popolo torni al signore e lo conosca ora noi sappiamo e sicuramente lo sapete tutti che nella scrittura il termine conoscere non è Indice di una, ma non soltanto nella scrittura. In generale, nel, nel modo di nella visione, nel modo di concepire la, la vita, il mondo, Dio eh, ebraico, hm? nel giudaismo, diciamo così, conoscere non è una gnosi, quindi una conoscenza mentale, è una conoscenza quasi fisica. Passatemi l'espressione. Ovviamente non è così, ma il termine conoscere viene utilizzato per parlare dei rapporti intimi tra marito e moglie nella Bibbia, no? Questo ci fa capire che quando si parla di conoscenza del Signore ed essi mi conosceranno, conosceranno che io sono il Signore, indica una conoscenza di vita, di esperienza, di consapevolezza di cuore oltre che di mente, non è solo una conoscenza intellettuale, un sapere essi mi conosceranno sapranno che cosa che io sono il Signore che io Dio sono il Signore sono il tetragramma perché il Signore è l'equivalente del tetragramma e quindi Ezechiele è un profeta molto particolare un profeta molto particolare che mh, sicuramente l'abbiamo detto fa le cose più strane eh, insomma una, una buona dose di stranezza nei suoi gesti c'è ma non è un caso ovviamente e sapete che mm, allora c'è ci sono degli studiosi che ravvisano nel modo di um, nella sua praticità e anche nel, nel modo di discernere i segni mm, del tempo del suo tempo per trarne poi degli spunti, degli insegnamenti, ebbene molti studiosi ravvisano in lui una straordinaria somiglianza con Isaia. Andata oltre, diciamo così. E lo stesso con Geremia, andato oltre però. Quindi è come se lui avesse fatto un passo in più. Ecco perché possiamo dire, e quindi ci riallacciamo a quegli studiosi che ci dicono che Ezechiele può essere considerato il primo dogmatico del primo testamento o antico testamento cioè lui prende degli elementi che sono presenti in altri prima di lui e li sistematizza li rende base per quello che verrà dopo quindi il suo influsso la sua influenza il suo impatto sono importantissimi per tutto quello che verrà dopo di lui e facciamo un esempio riguardante esaia e poi chiudiamo Un esempio è la definizione, se vogliamo, definizione nel senso di... Mm, nel modo di, di, di, sì, di, di presentare questo concetto, diciamo così, la distanza tra Dio e l'uomo in maniera magistrale. Mm? Esattamente come aveva fatto Isaia, ma forse andando anche un po' oltre. Quindi la distanza tra che cosa? Tra la contingenza dell'uomo, e la trascendenza assoluta di Dio e questo elemento è percepibile nelle visioni sia di Isaia che di Ezechiele soprattutto le visioni delle figure angeliche se in, in Isaia troviamo al momento della vocazione se non sbaglio il capitolo 6 di Isaia la corte angelica quindi Isaia vede la corte angelica vede Dio, vede la corte angelica in Ezechiele, lo abbiamo detto anche eh, negli scorsi video troviamo la Merkava, quindi il carro di Dio, con queste figure di cherubini particolarissime, che poi ritroveremo in modo diverso in altri libri, e quindi la so, ehm, il, il presentare le figure angeliche con questa forza evocativa, con questa ehm, forza anche figurativa proprio, visibile, non fa altro che... Mostrare l'assoluta distanza tra un Dio maestoso, trascendente, sovrano, onnipotente, mh, imparagonabile e un'umanità che ha un solo modo per approcciare questo Dio. E che deve recuperare quel solo modo per approcciare questo Dio, ovvero l'umiltà, l'umiltà. L'umiltà che si traduce molto spesso nel libro di Ezechiele, in che modo? Attraverso l'espressione figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo. Ezechiele viene chiamato spesso figlio dell'uomo o figlio d'uomo. Attenzione, e qui poi chiudo perché il video è già bello lunghino. Figlio dell'uomo di Ezechiele non c'entra assolutamente niente col figlio dell'uomo o il figlio d'uomo di Daniele. Mi raccomando, niente. Anche perché il figlio dell'uomo di Ezechiele, in ebraico, è ben Adam. Figlio dell'uomo, Ben, figlio, Adam eh, uomo. Che potrebbe essere tradotto anche in altri modi se vogliamo, con insomma, chi, chi eh, studia l'ebraico ne è più consapevole. Adam, Adama, Dam, Adam uomo, Adama terra, Dam sangue, figlio della terra. Umiltà. Figlio dell'uomo di Daniele è un'altra roba, è aramaico mh, e non ha assolutamente a che fare con eh, questo quello che stiamo dicendo oggi. Quindi mi raccomando non fare confusione su questo punto. Quindi questa prima cosa che ci ricordiamo in questo video, Ezechiele, colui che imprime, eh, possiamo dire che sia colui che imprime in tutto il pensiero posteriore... Mh? Pro, lo dico di nuovo prodromi di quello che sarà il giudaismo dopo hm? la prospettiva di assoluta superiorità trascendente di Dio rispetto all'uomo ok? la maestà di tetragramma hm? del Signore eh, sull'universo e quindi sull'uomo questa è la prima cosa che dobbiamo ricordarci io vi ringrazio per aver seguito questo video ci vediamo col prossimo video dove proseguiremo non potremo trattare ovviamente come sempre tutti gli argomenti del libro perché il libro di Ezechiele è complessissimo e molto esteso quindi tratteremo alcuni aspetti importanti ma proseguiremo in questo cammino io di nuovo vi ringrazio vi saluto vi eh, chiedo eh, o vi invito a iscrivervi al canale se lo desiderate a far girare i nostri video ci sono tantissime rubriche come abbiamo detto anche all'inizio e per chi vuole studiare la scrittura crediamo che questo possa essere uno strumento importante e molto utile, anche perché è assolutamente gratuito. Se volete potete comunque sostenerci, eh, in, sotto, diciamo, nella parte dei commenti eh, sotto ogni video eh, trovate anche in che modo potete sostenerci economicamente. Eh, grazie di nuovo e alla prossima. Shalom.